Oggi attivazione Monte Zatta, Italia Lima Golf 342, c'è ancora un'oretta di strada tra asfalto e a piedi, 73, ci sentiamo dopo. C'è un caldo pazzesco, siamo intorno ai 1300 metri di quota, l'orologio l'ho attaccato allo zaino per non avere la temperatura eh, del polso, mi segna 29 e mezzo, è veramente tanto caldo manca quasi due chilometri alla vetta dello Zatta è dura eh? con sto caldo è peggio che in inverno anche tu in sota? eh? Sei anche tu in sota? Ok, qrp penso di sì. Allora, questi per i colleghi che rompono il belino durante le attivazioni pota. Niente, mentre sali ti incazzi, c'è caldo, non c'è l'acqua, è tutto quello che vuoi. Poi a un certo punto arrivi qua arrivi qua e vedi sta roba qui zona 1 Mar Ligure è uno spettacolo peccato un po' di foschia eh, non mi ricordo come si chiama in genovese poi ce lo scrivo nei sottotitoli ce lo metto quando c'è quest'aria qua umida, pesante non mi ricordo lo metto nei sottotitoli e comunque la vetta del mottezzatta è giatta, è quella lì quindi qualche centinaio di metri e facciamo stazione ma che spettacolo e praticamente a mezz'ora di macchina mezz'ora di macchina dalla Valtara. Sicusota sì, Sicusota sì, Sicusota sì, Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP Sicusota sì, Roger Eco Alfa 3 Eco Victor Lima 59 9 QSL Thank you to you, my friend. Uh, good day to you and your family. Bye bye, 73. Roger, Ontario Milano 1, Ancona Xilofono 59 QSL. Roger Hotel Bravo 9 Charlie Golf Alpha 5-9 QSL eh, Roger Whisky Bravo November over Ontario Napoli 7 Zulu Milano Oh Ontario Napoli 7 Zulu Milano, grazie per l'italiano 59 9 abbondantissimo eh, per te. 59 9 plus, plus for you, my friend. Back to you. Allora io ho copiato un Italia Whisky 3, avanti. Roger, Alfa Golf Ontario al finale, 5-5, eh, 5-9 per il log, dai che facciamo prima, eh, ti passo la referenza sotto, Italia Lima Golf 3-4-2 con davanti il Mar Ligure, QSL? Italia Uniform 3 Golf Kilo Juliet Oh, qui ricevo un Italia Uniform 3 Golf Kilo Juliet, un novello di patente, HI, non, non, non prendertela male eh, ma eh, visto che ho una certa età almeno che mi sfogo con qualcuno 5,9 reali eh? 5-9 più più per te QSL Italia uniforme avanti Scusa, scusami scusami Alessandro <ride> Ciao 73, non grazie a te che mi hai, hai reso proficua la salita in cima a sto monte con sto caldo, che passiamo i 30 gradi non ce la faccio più. Eh, ti ringrazio ancora, ciao, buona giornata. Italia Norvegia 3, novembre, Juliet Bravo. Italia Norvegia 3, November Juliet Bravo, 5,9 reali QSL. Ah, buongiorno, eh, no, buonasera, signor Claudio, Italia Zulu 5 Juliet Lima, Foxtrot, 59 QSL QSL, ingegnere, 59 per lei, mischia bene e buoni <ride> Grazie. E eh, certo, ti metti, lì, ti metti lì, vicino, no? Io sono a 7091, tu ti metti a 7090. Italia, Zelanda 0, Italia, japan Canada, 5,9 reali, eh, 5,9++, QSL Equo America 3, hotel Yankee Juliet Eco America 3, hotel Yankee Juliet, 5,9, QSL, my friend Italia 0, kilowatt, hotel Yokohama Roger, Italia 0, kilowatt, hotel Yokohama, 5,9, QSL Roger, Italia Zulu 0, America Radio Lima, messo a log QSL? Allora io ho copiato Italia Zulu 5, Charlie, eh, nega, eh, interrogativo, interrogativo. Charlie Papa Kilo. Oh, ciao, Italia Zulu 5, Charlie Papa Kilo. 59, QSL? 59, grazie, ciao. <ride> ciao, 73, non ti avevo riconosciuto, scusa, ciao. italia venezia 3 golf victor yankee 5 9 qsl ok vi ringrazio signori grazie ancora per questa bellissima occasione di divertimento tanti saluti da italia zulu 4 victor quebec sierra Portateli in qrp in attivazione sota da italia lima golf 342 monte zatta 1404 metri di quota al confine fra la zona 4 e la zona 1 con di fronte il mar ligure 73 e buon fine giornata, buona serata, ciao! Allora una cosa fondamentale, qui abbiamo Monte Zatta 1404, questo è proprio il vertice, il summit. Allora, dal Monte Zatta, panorama stupendo, veramente stupendo. Una raccomandazione per quelli come me che sono fumatori e vanno in montagna. Le sigarette mi raccomando raccoglietele, io me le metto sempre da parte e poi una volta spente per benino me le butto nello zaino e le porto a casa o al primo cestino utile. 73. Allora ogni tanto sul canale capita qualcuno che non è un radioamatore e, e giustamente si fa delle domande e, e chiede ma eh, lo scopo di questa attività beh è difficile definire lo scopo preciso di questa attività è, è un hobby mette a connubio quello che, quello che è la passione per la montagna, per il, per il trekking eh, Soprattutto se si, si ha la fortuna di vivere in zone come queste che nel, nel raggio di una ventina di chilometri si ha la possibilità di attivare moltissime vette In questo caso il... al ginocchio! Il Monte Zatta eh, 1400 Italia Lima Golf 342 a questo numero è eh, il numero di riferimento SOTA, cioè un numero identificativo che definisce la vetta e nel corso dell'attivazione radio, ovvero eh, avendo montato la stazione radio in, in, in vetta e facendo chiamata, è molto più semplice dare questo numero Italia Lima Golf 342 che dire Monte Zatta comunque il monte Zatta si trova lungo il crinale fra eh, l'Avaltaro, sì possiamo dire la Valtaro, e eh, la Liguria non mi ricordo se quello che passa a Chiavari è Lavagna, sì dovrebbe essere in Lavagna e quindi è proprio di passaggio fra la zona 4 e la zona 1 in questo momento sono in zona 4 qualche decina di metri più in alto passo in zona 1 e lo scopo è quello cioè mettere in connubio cioè unire due passioni per me è quello della montagna per svariati anni ho fatto il geologo e queste zone le, le, le conosco molto bene dal punto di vista geologico è sempre un piacere ehm, attraversarle passarci riconoscere le litologie e soprattutto anche la, la lobby della radio e quindi mettere, mettere assieme le due cose e questa è la spiegazione per quelli che ogni tanto arrivano e mi fanno la domanda ha ben ragione cioè dicono ma, ma sei fuori di testa vai, vai in cima a un monte con una radio cosa, cosa fai? E eh c'è una bellissima sorgente adesso svuoto la bottiglietta d'acqua commerciale e la riempio con questa qua del monte Zatta che ha una durezza in gradi francesi se non ricordo male di 2-3 è poco più dell'acqua distillata è fantastica Campai.